Oggi facciamo insieme una cosa di cui io ci vado matto la cotoletta milanese, o anche chiamata costoletta milanese. vediamo subito gli ingredienti burro burro? Sì, burro poi vi dico tutto la, la carne di vitello da latte con l'osso poi la farina le uova e il pane grattugiato per fare l'impanatura e questo per cuocere la cotoletta poi la rugola, e io qui in questo caso ho scelto il pomodoro mirinda e non il pachino per fare l'insatina che si accompagna sempre con la cotoletta e un limone non trattato, vedete che meraviglia bello! Oh. allora, andiamo avanti allora, il burro, perché così tanto burro? perché la vera cotoletta, la milanese cioè, quella cosa che fa che c'è una guerra tra austriaci e milanesi per chi l'ha fatta prima viene fatta con il burro chiarificato e adesso io avevo del burro che stava lì lì per scadere e adesso lo chiarifichiamo insieme vi faccio vedere come si fa quindi guardate temperatura bassissima facciamo sciogliere lentamente il burro ma lo sapete che vuol dire lentamente lentamente dai dai mentre il burro così lentamente si scioglie e si deposita la casina e si separa dal burro chiarificato noi che facciamo? Stiamo fermi così, con le mani in mano? No! Allora, parliamo della nostra cotoletta Allora, oggi guardate che bella, con l'osso ci abbiamo bella battuta, la fate battere bene dal macellaio perché sennò viene troppo spessa noi la vogliamo, spessa sì, perché la una roba sottile non ci piace però deve essere battuta leggermente quindi, mm. adesso allora, qui c'è una guerra tra austriaci e milanesi per chi l'ha fatta prima questa cotoletta Allora, qui la storia era la seguente sembrerebbe, sembrerebbe che eh, i, gli austriaci la facevano già con la panatura mentre i milanesi la imburravano solamente sembrerebbe non, non posso metterci la mano sul fuoco, no? Poi, rompiamo le uova batto le uova uso lo stesso terrino, perché sennò camera v va bene Ah, ma preso in giro, usi una cosa per le torte sto usando una cosa con un bordino ampio dove io posso immergere la cotoletta, vedete? zacchete zacchete così vedete, così ci entra bene la bagno bene all'uovo, quindi prendete una fiorentina una costata di vitello da latte vitello da latte carne bianca come diceva il mio amico macellaio carne bianca non fa mai male ok? vado così io qua usate del il panco che devo fare? mi piace schiaccio facciamo aderire bene il, il panco voi usate il pan grattato o se no che fate tostate del pane in cassetta sul bianco e poi lo frullate grossolanamente ok? così Marchesi la faceva col pan carretto. adesso mi lavo le mani, e voi state lì, un attimino <ride> Il burro si è sciolto, vedete? Io adesso che faccio? Non devo assolutamente mescolarlo lo sto schiumando e se fate caso, se Camera Woman è brava si vede, sotto, vedete, piano piano sto facendo, a schiumare si sta separando, la casina sta andando sul fondo ok? Noi quindi ci servirà solamente la parte gialla la parte che si deposita? No, ok? Adesso, se è depositata la caseina, piano piano io ho messo una garza sterile dentro al passino e così, verso il burro Ho messo solamente quello che mi, che mi serve per friggere la cotoletta il resto me lo metto qui e me lo tengo in frigo quando mi servirà lo utilizzerò Adesso cuciniamo la cotoletta, guardate che bella cicciotta, bella spessa vediamo un po' se siamo pronti ma perché abbiamo fatto il burro chiarificato? perché va fritta nel burro ma il burro normale ha un punto di fumo troppo basso invece il, punto che il burro chiarificato ha un punto di fumo più elevato quindi non, va, non si brucia andiamo nel frattempo, venite qua facciamo la nostra inserita dei pomodorini e li uniremo con la, rughe, con la rugola alla fine perché sennò no la rugola poi diventa tutta quanta brutta. Intanto metto un po' di olio buono, quello siciliano, di frattoi cutrera, buonissimo. Con il cucchiaio fate questo lavoro, bagnate la cotoletta perché non potete avere tutto questo burro da immergere. La cotoletta, tutta la cotoletta. Quindi fate questo lavoro qui. La bagnate così. Le stemperate, intanto la cuocete anche mentre la cuocete in basso, dalla parte inferiore, la cuocete anche la parte superiore, piano piano, e poi la giriamo. La temperatura del burro deve essere chiarificato, deve essere intorno ai 160-170 gradi. Perché dobbiamo cuocere dentro la carne, meglio 160, perché così non la bruciamo all'esternamente e poi dentro rimane cruda, invece noi, piano piano, facciamo arrivare il calore all'interno. Piano piano Allora, lo sapete il nostro motto, dobbiamo amare, eh? Quindi in questo caso dobbiamo avere pazienza farla tranquillamente E piano piano, ecco, coccolarla Vi posso assicurare che ne vale la pena È una bontà E pochi la fanno in questa maniera, eh? Tutti usano la friggitrice La maggior parte Poi c'è qualcuno tradizionale che la fa in questa maniera Adesso la giriamo con calma Ahhhh Guardate che, che doratura E continuiamo a fare questo lavoro Così manteniamo sempre la temperatura Ah, una cosa importante che non vi ho detto La carne prima di friggerla e prima di impanarla tenitela fuori dal frigo almeno un'oretta prima perché così l'interno della carne sarà una temperatura non troppo fredda sarà più facile da cuocere guardate che bello, guardate eccolo qui mentre faccio questo bel giochetto bello, queste coccole, questa cotoletta la milanese dobbiamo fare una cosa importante capire se è cotta o non è cotta allora, questa a casa ce l'avete tutti ce l'avete tutti a casa, va bene nella parte più alta io la foro e sento se è fredda è tiepida, un altro pochino dobbiamo cuocerla lo sentite solo su questa parte qui del labbro inferiore e sentite se, se è freddo lo stecchino o se è caldo quindi, io ho sentito tiepida, è quasi pronta allora, ma vi piace? eh? questo grembiule me l'ha regalato Giovanni Mariconda di Avellino cuoco del pastificio Graziano che saluto tantissimo grazie Giovanni, sto regalo bellissimo, guardate che bello pure con le tasche con l'infradito si con tutto con gli anfibi, con tutto quello che volete con i pantaloncini. <ride> eccola qui, guardatela bella stupenda carta assorbente prendiamo il piatto anzi, il tagliere mettiamo qua due pomodorini al volo. sale adesso metto prima non l'ho messo il sale, ho messo soltanto l'olio perché sennò tiro fuori troppa acqua la rucola un goccino d'olio che qua non ce l'ha, non la strapazzo la ruvola, asciugo bene la nostra cotoletta, la metto qui, ah, così, con la grattata di limone non trattato, non succo, ma limone la buccia, sale, quello buono, e adesso assaggiamo, mamma mia, ragazzi! Io voglio la parte qua cicciotta qua, guardate tutto a fettine così, mamma mia! delicata, gustosa croccante guardate, umida, guardate umida, escono con i liquidi una bontà quindi ogni tanto si può fare friggiamo col burro chiarificato è una bontà, ragazzi è stupenda, buonissima mmmm mmmm vi è piaciuto questo video?